buonasera a tutti carissimi amici in questa notte vorrei trasmettervi qualcosa di molto molto particolare deriva dalla magia araba e sono delle incantesimi delle formule specifiche di invocazione delle forze nella vostra vita che vi aiuteranno concretamente veramente in una maniera materiale a me hanno aiutato moltissimo e sono davvero efficaci. Sto parlando nel particolare di due incantesimi che vorrei trasmettervi. Uno è legato, diciamo, a più effetto se avete un business, se avete un lavoro, se avete un'attività, se avete degli investimenti, perché è proprio un richiamo della prosperità, della forza, della prosperità, della vittoria e del successo nella vostra vita, quindi è questo tipo di energia, questo tipo di forza che voi veramente avendo finalmente gli strumenti magici potrete chiamare. L'altro è più riguardo a, a una situazione in cui non avete ancora niente, quindi dovete trovare un lavoro, dovete aprire un'attività, ecco questa è la, eh, la condizione giusta per questo secondo. Uh, metodo magico che io vi trasmetterò questa sera, quindi sono un po' differenti, non sono proprio esattamente uguali perché in questo secondo si va proprio ad aprire le porte alle nuove possibilità, quindi se magari uno ha già un lavoro non è che vuole aprire le porte a nuove opportunità, vorrebbe continuare il proprio lavoro magari con più successo, capite la differenza tra le due sfumature? Sempre comunque di vittoria parliamo, sempre di successo, di ricchezza e di prosperità e sono molto veramente felice di eh, trasmettervi queste cose, mi auguro veramente che vi cambiano la vita e che ve la trasformino e che vi migliorino veramente le cose, le situazioni, perché questo è proprio possibile, così come lo è stato per me, così come lo è per tantissime persone che iniziano a usare la scienza magica nella propria vita. Quindi, per trasmettervi bene il discorso, ho deciso di usare la mia lavagna, perché in questa maniera vi metto le cose per scritto e sono chiare, visto che comunque eh, parliamo della magia araba, quindi magari ci si può confondere. Giro la telecamera e vi mostro la lavagna. Ecco qua, dovreste vedere la mia lavagna, che poi altro non è che una foto che ho fatto poco fa. Uh, iniziamo col dire che gli insegnamenti e le pratiche che vi sto per trasmettere uh, appartengono a, uh, agli antichi documenti, libri, studi, di Ibn Arabi, è stato un grandissimo mistico anche proprio Sufi, molto importante, siamo nel 1100-1200, uh, diciamo che non vi dovete sorprendere perché molte persone che sono stati anche dei grandi maghi, in realtà, del passato, poi non è che si auto... si sono mai autodefiniti maghi, ma anche le altre persone non, non li hanno definiti maghi, ok? Questo perché sinceramente con l'avanzare delle religioni, qualsiasi esse siano, perché sia che si parli di cattolicesimo, sia che si parli degli, dei musulmani, ok? Eccetera, le religioni sono sempre state molto dure. Molto forzate ehm, mettendo la parola magia, ok? Insieme a una sorta di diremmo noi in Italia stregoneria del male, punto. La stessa cosa che è accaduta con co co le streghe bruciate al rogo, diciamo, è accaduta un po' da tutte le parti quando una religione così forte fatta dall'uomo, non ispirata da Dio, ma fatta dall'uomo ha imposto proprio tante cose e, siccome la magia ti dona il potere sulla tua vita, è sempre stata vista una cosa negativa. Questa è una ragione. Un'altra ragione per cui è sempre stata vista negativa è che, in effetti, ci sono alcune persone che praticano a servizio del male e quindi, naturalmente, così come una persona che pratica per il bene, cioè facendo del bene alle persone, fa una specie di bene, um, come diremo, sovrannaturale, nel senso che non è um, un aiuto normale, ma puoi aiutare molto di più. La stessa cosa è per il male, non è un danno normale, ma puoi danneggiare molto di più, capite cosa intendo? Voglio dire, con la magia tu puoi danneggiare una persona a distanza senza che bisogno che ce l'hai davanti, e la puoi anche, diciamo, condannare a morte senza che quasi nessun altro si accorga che sei stato tu, mi capite? Cioè le possibilità si ampliano molto, capito? E chi è alla politica e chi comunque non è ehm, nella pratica della magia ha sempre visto queste cose ovviamente come un pericolo anche per loro, no? per se stessi, diciamo. Uh, naturalmente tutti i governi più forti veramente che si vedono anche in giro anche oggi sono uh, appoggiati da un gruppo di uh, maghi o maghe uh, oppure se volete chiamate le streghe uh, che dir si voglia ma torniamo a noi, Ibn Arabi, naturalmente non mi metto adesso a parlare di questo personaggio meraviglioso a parte appunto il lato proprio magico no eh, è pratico lui ha proprio eh, sappiate che la magia è scienza ma anche la magia è contatto con il divino e eh, riguardo il contatto proprio con il divino lui ha lasciato proprio dei, dei testi ha lasciato delle, dei pensieri ha lasciato delle riflessioni che sono meravigliose a dir poco Uh, è un, un uomo che io apprezzo moltissimo anche proprio per il suo modo di pensare, la sua filosofia, diremmo oggi, no? Uh, voi considerate che nella magia araba uh, una parte importantissima, proprio fondamentale, sono le lettere. Le lettere, uh, in una, in una le lettere nel senso di, uh, di poteri, ok? Perché ogni lettera è potere. Ed ecco che da, da, da questa meravigliosa conoscenza no, nasce eh, quello che loro magari chiamano il al-oruf, cioè la scienza proprio delle lettere. Mm? La permutazione, e ci sono tantissime tecniche, tantissime metodologie, quella che per esempio anche eh, gli ebrei no, chiamerebbero la temurah, per esempio, è la stessa cosa, cioè Grazie alla permutazione specifica delle lettere se ne risvegliano i poteri, se ne risvegliano ehm, le potenze poi da mettere in un talismano oppure pronunciarle eh, risveglia le potenze proprio nella tua vita. Questo è un po' il concetto, ma sappiate che comunque nella magia araba le lettere sono importantissime. Con le lettere a volte si fa tutto quanto, non serve una candela, non serve nulla a volte. Detto questo, voi considerate anche per una vostra ricerca no, ehm, personaggi diciamo, che sono stati dei maghi molto importanti nello sviluppo anche poi eh, diremo quasi occidentale della magia araba no? appunto abbiamo detto Ibn Arabi che però eh, è più andato anche sul lato mistico della faccenda comunque ehm, se vogliamo Mohammed Ibn Arabi okay, è uno poi Ahmed Al-Buni un altro che è, potremmo dire, il nostro Agrippa della situazione, però è un Agrippa moltiplicato per 10. Diciamo che lo stesso Agrippa e Compagnia Bella sicuramente hanno preso dalle conoscenze di Grimori Arabi, ok, di Al-Albuni. E, e l'altro eh, Al-Ghazali, okay? lui, anche lui naturalmente famosissimo mago, eh, Abu Hamad Al-Ghazali. Questo anche eh, famoso, diciamo, questi tre personaggi sono un indizio ottimo per chi volesse approfondire un po' eh, il panorama della magia araba. Ma torniamo quindi alla nostra pratica, torniamo al nostro discorso. Ehm, per queste formule eh, verbali proprio, che noi andremo ad imparare, ci rivolgeremo eh, nello specifico Uh, ha una forza veramente molto benefica. Forza che è prima di tutto nome divino e vi metto qua uh, le lettere, vedete, baddoh. Ok? È prima di tutto nome divino poiché se voi guardate abbiamo uh, i numeri proprio 2 4 6 8 baddoh Ok, diciamo, state attenti in italiano, state attenti a questa H finale perché questa H finale non è la H aspirata di house, no. È come se fosse una H che va lì dentro, va bene? Baduh, baduh. Questa è la pronuncia giusta. E dicevo, sono semplicemente, come vedete, le prime lettere pari, quindi dell'alfabeto e quindi già questo gli dà una grandissima potenza benefica, come fosse proprio un nome divino. Ma di fatto in magia si sa che questo è anche il nome di un geni, re, molto molto famoso dell'amore. Quindi una forza benefica a capo di una tribù, ovviamente, no? Dei geni, di un'intera un popolazione, di un intero popolo, eh... E questo nome è non tanto, diciamo, legato ai soldi, ma è legato all'amore. Naturalmente, quindi, potreste un attimo sorprendervi, no? Dicendo, ma come? Perché andiamo a utilizzare una forza dell'amore, no? Se vogliamo la prosperità economica, se vogliamo la prosperità finanziaria? Beh, considerate che... Quello che noi andiamo a, a richiamare con questa forma rituale, diciamo così, è la manifestazione proprio della prosperità, quindi, eh, come posso spiegarvi, di Dio che ti ama in tutte le cose che stai facendo. È un po' come se noi andessimo a toccare proprio, infatti con Baddoha, noi si va a toccare proprio l'amore della fertilità della vita, la, la crescita, l'espansione, ok? È, è l'aspetto dell'amore, ma non tipo sesso e basta. È proprio l'aspetto alto dell'amore, alto nel senso totalizzante eh, dell'amore. E quindi questo ovviamente sviluppa una crescita. È un po' come quando si dice che Dio è dalla tua parte. Ecco, questo è magari il riassunto giusto. Dio è dalla tua parte, nel senso. Um, Potremmo dire anche la Dea della Fortuna, in questo senso assolutamente sì. Baddoha è quello che va a canalizzare nella tua vita la fortuna, la, um, la grandezza. E anche insieme a Baddoha che è l'intelligenza quindi che noi a cui andiamo a chiedere. Uh, determinate cose che ora vi dico tutto uh, noi abbiamo il nome divino vero e proprio che è questo qua che vi faccio vedere adesso no, Al-Fatah vedete? l'ultima lettera è la stessa di Baddua Al-Fatah è uh, colui che apre le strade colui che sblocca ok? garante del successo della vittoria è un nome veramente molto, molto alto e vittorioso. Questi sono gli elementi principali, praticamente, che vanno a uh, comporre uh, i nostri incanti. Come è che viene fatto il lavoro? Semplicemente si inizia, vi dirò due possibilità, naturalmente, la prima che è quella per, che io vi consiglio a tutti quanti, veramente vi consiglio di provare, perché vi darà questo senso di questo nome divino, vedete, Al-Fattah, che um, è anche la potenza di Baddua nella vostra vita per avere vittoria, per avere prosperità in quello che già avete in ballo. Okay, se avete un lavoro, aumentarlo, avere una promozione, ma anche se avete, se avete un negozio che non va tanto bene, ecco, queste sono veramente le pratiche che vi consiglio con tutto il cuore. Un'ultimissima parentesi, permettetemi, non vi crediate che per, fare, per mettere in pratica la magia araba, ma anche la magia cabalistica di cui vi ho già parlato, vi ho fatto degli esempi, non vi crediate che dovete essere... Uh, musulmani è molto importante questo discorso perché ve ne parlerò in un altro video però uh, un conto è l'egregore che si è formato dall'uomo un altro conto è la ricerca dell'uomo verso il divino e nella sua maturità si avvicina sempre di più al divino e alle conoscenze divine questo è semplicemente il potere delle lettere non è qualcosa di religioso cosa voglio dire? voglio dire che se non siete musulmani potete tranquillamente applicare esattamente come vi dirò queste pratiche questa ritualistica così anche come quella cabalistica sul rito del, dell'amore quello che ho pubblicato prima di questo, perché eh, considerate che io l'ho sempre fatto così e non sono musulmano, non sono nulla, non sono né cristiano né musulmano né eh, ebreo, capite? Però la magia presa in questa maniera è eh, purificata da un aspetto religioso, ok? Noi si va a prendere le conoscenze, no, non ce ne frega niente dei musulmani, anche se naturalmente ne abbiamo rispetto come abbiamo rispetto per tutte le religioni, ma... Ce ne frega del potere delle lettere e della forza delle lettere, ok? Questo per dire, um, ne parleremo molto meglio, però sappiate che potete praticare senza alcun problema, senza alcun uh, impedimento, perché non andate a toccare l'egregore dell'uomo, andate a toccare la conoscenza di Dio, cioè la magia. Ok? Mm? Come è che si fa? Allora, prima di tutto si inizia, eh, mh, qua ne, ne, Ibn Arabi, nel Grimorio, inizia con un'invocazione al principio divino. Questa invocazione è composta da, da, da, da due versi del Corano, del Sura 3, il 26 e il 27. Ora io ve l'ho tradotto proprio a modo in italiano, il modo il più possibile e vi eh, suggerisco di vedere, di ascoltarmi e naturalmente potete fare un'invocazione al principio divino vostra per conto vostro. Ma io vi consiglio questa sia perché è quella che mette lui ma anche perché sentirete con le vostre orecchie come ogni frase è proprio perfetta. È formula magica già solo questa prima invocazione al principio divino. Principio divino di tutta la vita, tu che possiedi ogni sovranità, al Malik, tu dai la sovranità a chi vuoi e a chi vuoi la togli, tu onori chi vuoi e chi vuoi umili, nelle tue mani vi è ogni bene, al Karim. Tuoi sono tutti i poteri e la capacità in ogni cosa. Al-Qadir. Hai fatto sì che la notte entrasse nel giorno e così che il giorno entrasse nella notte. Hai dato la vita dalla morte e così la morte dalla vita. Al-Muhi. Tu provvedi senza limiti a coloro che scegli. al razak Quindi, questa prima invocazione a Dio, diciamo, è piena di magia e significato. Considerate che il Corano è pieno di magia, pieno di nomi divini. Ehm, che dire, vi invito, se volete, a meditare semplicemente su queste due cose, no? Su questi due versi per capirli meglio, ma... Per l'operazione che noi andiamo a fare, magica, eh, considerate che noi prima di tutto ci rivolgiamo, guardate il primo rigo e basta, principio divino assoluto di tutta la vita, non andiamo a chiamare uno degli dei, uno delle cose, no, prima di tutto si chiama il principio assoluto di tutta la vita, capito? Um, poi i nomi che vedete al Malik, al Karim, al Kadir diteli perché dicendo il nome si sblocca il potere quindi tu che possiedi ogni sovranità quindi è come se stessimo mandando la nostra opera a, um, alla sovranità assoluta cioè la nostra opera non è una delle tante opere ma alla sovranità di Dio capito poi quando si dice nelle tue mani vi è ogni bene, stiamo facendo discendere la forza positiva delle, della divinità, di Dio, della vita, va bene? Non di Dio, della vita se vi piace di più, dell'esistenza. Siccome l'esistenza è fatta di forze positive, negative, noi per la nostra opera vogliamo al Karim, cioè colui che è generoso, che è buono. Ecco, capite? È un richiamo della vita. I nomi divini chiamano le forze della vita, ok? E infatti alla fine, dopo questa bellezza, però, dobbiamo assolutamente dire che tu hai la capacità di ogni cosa. Al-Qadir, ok? Sei abile, sei capace a far tutto, perché ovviamente ognuno di noi ha una situazione diversa. Quindi è chiaro che nella formula iniziale proprio di invocazione c'è Al-Qadir, come dire, qualsiasi sia la mia situazione, tu sarai capace di uh, agire così come io chiederò. Capite? È tutto un significato, non possiamo perdere tanto tempo, però tutto ha un significato esoterico, ok? Non davanti agli occhi delle masse. Uh, al Muhi è chiaro, chi è? Colui che fa rivivere, o colui anche che dona, che dà. Continuamente, ok, al-muhi, e, e anche qui ci sono delle formule che sono alchemiche, ok? Hai dato la vita dalla morte, e così, la morte dalla vita, ok? al razak è colui che provvede a, ai tuoi bisogni, a ogni bisogno che uno ha, è la forza che provvede. Per chiarirci... Um... Avete bisogno di una cosa veramente, no? E poi il giorno dopo vi arriva e dite, wow, che bellissima cosa, che fortuna, no? Che bello! La vita mi sorride. Questo piccolo gesto che è accaduto è al-Razak. Ok? Non vedete mai queste cose come staccate dalla vostra vita o da qualche parte lontana. Stiamo parlando delle forze della vita che sono nella vita, ok? Non stiamo parlando di, di cose astratte o metafisiche, no! Mm? Uh, va bene, quindi io vi consiglio assolutamente di uh, usare questa invocazione al principio divino, tanto per partire. La formula che noi andremo a usare è questa qua, che adesso vi mostro. La sua è molto semplice in realtà. La sua pronuncia, ve la dico subito, è Ya Badduha hat al-Futuha. Ya Badduha hat al-Futuha. Ya Badduha hat al-Futuha. Cosa significa? Significa, oh Badduha, portami la vittoria, il successo. Quello che abbiamo detto di Al-Fattah, ok? È questo. Ya Badduha. Hat al futtuha ya badduha hat al futtuha, chiaro? Molto molto semplice. Come applicherete questa formula nella vostra vita? Allora, prima di tutto ripeterete per tre volte l'invocazione al principio divino, quella che vi ho mostrato. Dopodiché girate la vostra testa verso destra e iniziate a cantare Baddoha, Baddoha, Baddoha, Baddoha per 20 volte. E poi dichiarate con il vostro intento, quindi deve essere una dichiarazione 20 volte anche quella, Ya, Hat al Ok? Quindi state chiedendo... Che cosa? Il successo, la vittoria. Hm? Oppure appunto lo sblocco della situazione, l'apertura verso comunque uh, un successo. Girate quindi la testa verso uh, sinistra, ancora Badduha per 20 volte e poi di nuovo per 20 volte Ya Yabadduha hat al-Futua. Infine... Girate la vostra testa fino a guardare dietro di voi. Ora, come si fa? Si gira di solito verso destra, però non rimanete nella direzione destra, diciamo, ma vi girate proprio fino a scorgere un po' dietro di voi, no? Tanto sapete tutto a memoria. 20 volte Badduha, 20 volte Ya Badduha Hat Al Futuha. Dopodiché... Semplicemente ve ne andate e iniziate i vostri affari del giorno, il vostro lavoro, le vostre attività. Quindi questo qui è un piccolo rito eh, incantesimo, non lo so, chiamatelo come vi pare, ma è una pratica veramente molto potente. Io l'ho fatta un sacco di volte e mi ha sempre portato dei risultati senza parole veramente funziona e vedete che è molto facile avendo la conoscenza non, non è eh, nulla di complesso la farete quindi quando? la mattina la mattina quando vi alzate prima di andare al lavoro prima di iniziare le vostre attività lavorative voi pronunciate semplicemente in questa forma rituale prima tre volte l'invocazione e poi Continuate con l'invocazione a Baddur. Vedrete che questo re, Jinni vi aiuterà, perché lui è portatore dell'amore. Ecco perché poi infatti gli dite portami Futur, ok? Al-Fattah, cioè gli usate il nome divino perché gli dite l'amore, canalizzalo nell'ambito della prosperità, della vittoria, del successo. Ok, però vedrete voi stessi nella vostra vita la forza benefica veramente e meravigliosa uh, di questo piccolo rito e, um, se volete accendete un incenso durante tutta la pratica questo è molto auspicabile sempre la candela non importa, non ne frega nessuno della candela ma un incenso che bruci o libano, no? o libano maschio è sufficiente che bruci tranquillamente durante tutta la vostra piccola pratica, ci metterete 10 minuti no? a far tutto, l'incenso è auspicabile. Ok? Questa è la prima, diciamo, okay? che volevo trasmettervi. La seconda, invece, serve per una cosa un po' più disperata, diciamo. No? Nel senso. Uh, in cui avete un po' più bisogno. Ecco, non è proprio disperata, però avete più bisogno. Questa uh, seconda, diciamo, possibilità, apre proprio le porte um, al, alle opportunità, ok, alle nuove opportunità, alle nuove occasioni. Quindi, a trovare lavoro, per esempio, è perfetto. Se voi fate questo piccolo rito, molto presto troverete lavoro. Ehm, ma anche aprire una nuova cosa, no? eccetera, eccetera, mm, considerate che ehm, andrete proprio a, chi è, a, a sempre veicolare no? la forza di Badduh, sempre quella, però la andrete a veicolare nel praticamente le nuove opportunità, ehm, il successo, diciamo così, e i soldi. Quindi aprire le strade per il denaro. Questa è la definizione giusta per questo secondo rito. Non dovrete fare le quattro volte come vi dicevo. Ehm, sinceramente allora l'invocazione al principio divino potete usare la stessa. Non è, qui non è indicato di farla, però io la farei tanto tre volte non vi costa niente e vi stabilizza le vostre forze la vostra coscienza i vostri poteri nel giusto modo quindi però devo dirvi che è facoltativo fare l'invocazione al principio divino però fatela tanto è lì ce l'avete ormai e basta l'incantesimo eh, questa volta non è uguale ma sarà così come adesso vi mostro BADDUHA BADDUHA IJLUBLI AL FUTUHI WAL FILUSI WAL ARZAK BADDUHA BADDUHA islubli AL FUTUHI WAL FILUSI WAL ARZAK mm? state dicendo BADDUHA due volte portami appunto no il, il successo portami i soldi e portami le aperture le nuove opportunità ve lo ripeto l'ultima volta badoha badoha i slubli alfutuhi wal filusi wal arzak badoha badoha i slubli alfutuhi wal filusi wal arzak quindi questa è la pronuncia giusta come si pratica questo secondo incantesimo in realtà questo si pratica la notte prima di uh, andare a dormire, deve essere l'ultima cosa che fate prima di dormire e la prima cosa che fate appena svegli. La notte praticamente fate l'invocazione, come vi ho detto tre volte, e poi iniziate questo... Uh, qui l'incenso non serve, nel senso accendetelo, però poi non serve tenerlo acceso. Perché voi ripeterete questo incantesimo specifico, lo ripeterete fino a quando non vi addormentate. Deve essere veramente una cosa ripetuta tante volte, ok? Fino a quando non vi addormentate proprio, perché poi durante la notte eh, continuerà a ripetersi eh, dentro di voi al mattino appena svegli è molto importante che non pronunciate una parola con nessuno non dovete dire ciao buongiorno di qua e di là ma la prima cosa che fate è non l'invocazione ecco perché vi ho detto qui l'invocazione fatela la notte va bene perché, però poi la prima cosa da pronunciare è questo incantesimo per almeno 100 volte quindi potete accendere l'incenso la mattina e per almeno 100 volte, almeno vuol dire che se sentite di più va benissimo. Almeno 100 volte dovrete pronunciare questo incantesimo. Mm? È sufficiente. Questi due incantesimi sono veramente efficaci e potenti. Naturalmente, come avete capito, non sono da fare una volta e basta, sono da coltivare. Di solito in queste cose io consiglio sempre di seguire il ciclo lunare, nel senso che non durante la luna quando è vuota, ma il giorno dopo, quindi il primissimo giorno no? quando la luna cresce, um, iniziare e poi portarlo avanti tutta la lunazione. Se ci riuscite per bene, la manifestazione avviene entro una lunazione. Però sentirete proprio le forze che cambiano, voi vi sentirete trasformare, vi sentirete meglio, vi sentirete più allineati al successo, vi sentirete che volete di più la ricchezza nella vostra vita, siete più pronti ad abbandonare la povertà siete più pronti ad abbandonare le abitudini che vi portano sempre a perdere il denaro, cioè accadono tante cose su diversi piani e se fate le cose come vi ho detto senza risparmiarvi perché nella magia il lavoro che tu ci metti per realizzare la manifestazione per, è importantissimo e voi avete capito che anche la ritualistica fatta, Così, solo così è completa Quindi, se fate le cose così come vi ho detto Voi avrete l'aiuto dall'invisibile Da parte di forze estremamente benefiche Dell'amore che vi aiuteranno nel successo e nel denaro Ok? Dio al tuo fianco La signora fortuna dalla tua parte Capito? Questo è veramente il senso dell'intero video e di queste due pratiche che vi ho comunicato. Mi auguro di essere stato abbastanza chiaro e sinceramente ci sono pochi discorsi da fare perché quando inizierete, se inizierete appunto a praticare veramente, voi vedrete proprio i propri risultati da soli, senza che, che uno debba stare a parlare, capito? Però fateli così, fate le cose così come ve le ho dette. Non risparmiatevi, cioè non dovete dire, per esempio, vi voglio fare un ultimo esempio perché oggi nella nostra società siamo un po' tutti ramolliti e non si capiscono le imprese dei maghi del passato che per loro erano normali, per noi no. Allora, se uno di, decide di usare questo secondo incantesimo perché ha bisogno per la sua vita di veramente uscire fuori da una situazione brutta, economica, di aprire le porte... Ok, del denaro, sbloccare le porte del denaro. Allora userà questo secondo incantesimo. Per il periodo in cui lo userà, quindi per tutta la lunazione, ok, per tutti, eh, potete iniziare anche da domani, però per un mese, portatelo avanti. Per quel mese, per esempio, io consiglio di non dormire assieme al proprio partner o alla propria partner cioè dedicate la sacralità al rituale che voi state facendo perché in questa maniera allora voi sarete più concentrati nel fare il rituale non avete distrazioni ok lo spiegate tanto la nostra vita cambierà perché io uso la magia per camminare, allora ci mettiamo d'accordo, devo fare dei lavori, è meglio se non dite faccio la magia per i soldi, faccio un rituale per il denaro, la cosa migliore è ascolta amore, io devo fare un lavoro rituale specifico, non ti preoccupare perché porterà benefici a me ma anche alla famiglia, quindi per questo periodo, tot giorni, okay, io rimarrò da, rimarrò a dormire sul divano, rimarrò a dormire in disparte perché è meglio, veramente è meglio, appena vi svegliate subito parte e basta, capito? E quando andate a letto è uguale, voi dovete ripeterlo sul letto, come fate se no? Andate a dormire quasi in terra, fate cosa vi pare, ma avrete successo se lavorate in questa maniera perché con la magia si lavora in questa maniera 100 per cento e anche di più altrimenti non vi mettete a praticare perché non ce n'è bisogno ok. io vi saluto carissimi amici eh, sperando di avervi dato qualcosa di prezioso di esservi stato utile migliaia di benedizioni ricadano su di voi, sulla vostra casa e sulla vostra famiglia. Ci vediamo nel prossimo video.